Hello, my name is Rossella Pani. How are you? Hi, I'm Alberto. In this video, we are going to talk about how to become a clean uh, channel. And uh, these are the um, Archangel Michael teachments. Quindi, iniziamo. Yes, we are going to begin. Uh, questi insegnamenti li ho ricevuti nel, a partire dal 2012, were given to me, uh, from 2015, uh, in quanto l'Arcangelo Michele Michael, ha iniziato a um, parlare con me, ad insegnarmi delle cose. Uh, il suo obiettivo più grande è quello di aiutare le anime che stanno facendo un processo di riallineamento all'amore, uh, a, a lasciare andare l'ego, lasciare andare la paura, to let go of fear, affinché possiamo essere un tutt'uno con l'amore, Qualcuno chiamerebbe questo percorso. Somebody could, uh, could give this uh, path a name lo chiamerebbe mm, percorso di illuminazione o percorso di ascensione of ascension, per accedere a una dimensione di luce più elevata. To a new of light which is more Assolutamente, questo ci consente di essere uno con Dio. L'arcangelo uh, Michele non si sostituisce a Dio. L'Arcangelo uh, uh, Michele è l'intermediazione quella, quella, tra te, tra la tua parte umana e la tua parte divina. Archangel Michael is uh, the, the medium, the intermediation of you, of your human part and your divine part. E questo è un processo meraviglioso. And this is uh, a wonderful process. L'Arcangelo Michele mi ha insegnato a proteggermi. Archangel Michael taught me how to protect myself ogni giorno della mia vita non solo quando facilito una guarigione o facilito una connessione diretta Not only while I'm a or a la prima cosa che faccio al mattino quando mi alzo è fare una preghiera di protezione is to do a of una preghiera di purificazione a of e una preghiera di liberazione and, uh, of questo mi consente di affrontare al meglio la giornata this allows me to face the day in uh in, in the, the best, uh, the best way. Assolutamente. Questo mi consente di avere tanta energia vitale. di Iniziare la giornata con la gioia. To start the day with a smile, di liberarmi dal, dal giudizio, dal malumore. To from, uh, judgment, from a bad mood. Questo mi consente di essere in allineamento con l'amore. This allows me to get in alignment with love. Essendo io un'anima molto sensibile alle energie Because I am a very sensitive soul to energies. questo mi consente di entrare nel mondo della 3D This me to, to stay in the third senza prendere i pesi energetici degli altri without taking Uh, questo può essere utile anche per te se lavori in un ambiente competitivo. in Oppure, se hai delle persone vicino a te che uh, sono un pochino negative in questo periodo particolare della tua vita. Or if you have maybe some negative energy, uh people in your surroundings, Okay? quindi queste preghiere ti aiutano a stare bene, a essere nel tuo pieno potere, so these prayers help you, help you to feel good, to stay in your personal power, senza disperdere energia vitale, without uh, giving away your energies, queste preghiere le ho scritte io come autodifesa psichica, I wrote these uh, prayers as a form of uh, a Auto, auto e questo eh, mi è stato suggerito dall'Arcangelo Michele, infatti lui mi disse Affidati a me. Please, uh, trust in me E io ti mostrerò la via maestra dell'amore E questo uh, io lo consiglio a chiunque mi stia ascoltando in questo momento I suggest uh, this to everyone, that is to everybody That is uh, listening to this video. Anche se state uh, trascorrendo un periodo di forte negatività. You are, uh, a very period, o magari se state ricevendo degli attacchi. Or maybe if you are some attacks, se sei un operatore della luce. If you are a light worker. Se sei un facilitatore della guarigione. If you are a facilitator of o se faciliti delle letture angeliche per le altre persone. Or if you uh, for other Questo ti consentirà This, uh, you di accedere solo alle frequenze della luce più elevate to access only to the most frequencies of light. e lasciare andare il piano astrale. And to let go of the astral plan. Perché ci possono essere delle intromissioni nel tuo canale because there might be some uh, intrusions in your channel sia quando faciliti la guarigione e uh, maybe when you facilitate the healing e anche quando canalizzi per le altre persone But also maybe when you are a, a channel for other people per esperienza personale in my personal experience queste preghiere sono un salvavita these prayers uh, are necessary for the everyday life perché sono un, un salvavita come si può dire. They, they can save your life. Yes. Uh, ok. Uh, le potete trovare gratuitamente. You can find these prayers uh, free. On YouTube. On YouTube. Oppure nel mio sito, theangelicconnections.com, il nostro sito. On, the, on our website. Theangelicconnections.com Ok. Uh, un altro pilastro de, per diventare uh, canali puliti è il processo del perdono is the process of la maggior parte degli operatori della luce o facilitatori della guarigione a of, uh, of healing, light sono persone che hanno un vissuto molto Uh, molto forte, hanno sofferto, hanno avuto delle prove, delle grandi prove di sofferenza, di dolore. Are people that have suffered a lot during their life. Uh -huh. eh, e hanno avuto delle sfide sovraumane, che la maggior parte degli esseri umani eh, non sanno nemmeno, non, po non potrebbero, eh, diciamo, nemmeno comprendere. And they had to overcome a lot of challenges that maybe... Uh, the majority of people can, can't even imagine. Esatto. Quindi uh, dentro di loro hanno del dolore. So they feel a lot of uh, sorrow inside them. O rabbia. Or maybe anger. Una rabbia che può essere espressa all'esterno. An anger that can be expressed towards uh, the external. O ancora peggio, che può lavorare all'interno. Or maybe it can be a repressed. Che può causare malattia it can cause illnesses per poter aiutare gli altri if you want to help other people è importante aiutare noi stessi it's important to help yourself first e' quindi una regola fondamentale per poter essere dei facilitatori del riequilibrio energetico o comunque degli operatori di guarigione And so a very important uh, rule if you want to facilitate the energetic balance Okay? O, o comunque qualsiasi tipo di pratica di guarigione every healing practice okay? è importante uh, perdonare It's important to forgive first perdonare noi stessi to perdonare i genitori to your perdonare uno per uno tutte le persone che ci hanno fatto del male person, one by one, that she, maybe you have hurt or they hurt you, ok, eh, perdonare Dio, to forgive God, perdonare la vita, to forgive the life, questo ti consentirà di aprire il tuo cuore all'amore, this allows you to uh, open your heart to love, questo ti consentirà di essere esempio d'amore in terra, this allows you to become uh, Uh, an example of love in life. Questo ti consentirà di guarire. This allows you to heal. Questo ti consentirà di essere guarigione in terra. This allows you to become a healing on earth. Ogni giorno, perdonare ogni giorno, if you forgive every day, va ad eliminare uno strato della cipolla. It's like uh, eliminating all the structures inside you, like okay. an onion. Esatto. Uh, ok, un, un altro suggerimento dell'Arcangelo Michele, Another suggestion by the Archangel Michael è quello di uscire dall'ego. Dalla paura. To go out of fear, dal giudizio della, delle persone o di te stesso. To go out of the judgment of other people even uh, your own judgment. Mm -hmm uscire dalla competizione. Of the Esistono due forme di ego. There are two types of ego. Abbiamo l'ego superior, ego superior e l'ego inferior. L'ego superior è quando io sono al di sopra degli altri. Ego superior is when I feel uh, very important, more esatto. uh, Non vuol dire essere avere autostima, ma vuol dire sentirsi meglio degli altri. It's not self-esteem, uh, you simply feel that you are more important than other people. Esatto, questo ti allontana dagli altri, ti separa dagli altri. But this uh, creates a separation between you and other people. Questo ti fa sentire solo. And this makes you feel alone. Ok, questo è un senso di insicurezza. It is... Uh... <coughs> it happens because you feel uh, insecure questo va va mh, uh, questo, mh, questa forma di ego va guarita con l'auto perdono you can heal this uh, type of ego with the self forgiveness questo poi porta alla competizione con gli altri because uh, ego uh, brings you to competition with other okay, people o Or even with yourself. Okay. Poi abbiamo una forma di ego inferiore. Then there is uh, the ego inferior. E questo lo vivono la maggior parte degli operatori della luce. That is uh, the ego that the majority of uh, light workers uh, feel. Sì, perché l'operatore di luce vuole essere umile. Because the light worker wants to be humble. Però cosa succede? Non è umiltà sentirsi inferiore agli altri. But what happens if you feel inferior to other people? doesn't mean you are humble. Esatto. Sentirti uh, non degno. If you don't feel worthy. Non, non sentirti meritevole. If you don't feel you deserve uh, good things in life. Alle volte poi qua subentra anche il discorso di non riuscire a farsi pagare uh, un compenso per, per le prestazioni che tu uh, offri come servizio divino. Sometimes there is the economic issue because if you don't feel worthy You don't want to be paid for your e qua c'è anche un discorso di sciogliere quelli che sono chiamati i voti di povertà. E qui c'è anche il matter of uh, uh, eliminating, uh, breaking uh, past uh, vows. non chiedere soldi, non fa di te una persona migliore. Se non chiedere soldi, non significa che sei una persona migliore. Ma l'ego superiore a sua volta ego, ego ti può portare can bring you a pensare solo ai soldi e non alla missione I soldi sono un'energia che arrivano that come che arrivano spontaneamente in maniera direttamente proporzionale Direct uh, way, in a proportionally direct way. Uh, nella misura in cui tu offri il tuo servizio divino. It, uh, it depends on uh, your divine service. Ok, la prima cosa è il servizio. First thing is the service. Il resto arriva spontaneamente. The rest is, uh, comes after. E per questo è importante sentirsi degni e meritevoli di ricevere abbondanza. And that's why it's important to feel worthy and to deserve abundance. Nel nostro percorso di coaching io e Alberto, in our uh, path of coaching, and me, insegniamo Logo ceiling dove insegniamo alle persone come uscire dall'ego, where we teach people uh, how to, to go out of the ego, eliminare i blocchi, to eliminate the blocks, i sistemi di credenze limitanti. I limiting beliefs. E le preghiere di cui vi ho parlato prima aiutano ad eliminare i voti di povertà. And these prayers, that uh, we talked uh, earlier, are very helpful to. To eliminate the, the poverty vows, for example. Esatto. Quindi questo è tutto un percorso di riallineamento per diventare dei canali puliti. This is a path of alignment to become clean channels. Ancora un elemento fondamentale è quello della, del giudizio. Scusate, parlando sempre di ego, giudizio di noi stessi, auto quindi parlare male di noi stessi. Another fundamental element in this path is the, the judgment. Okay, di noi stessi of uh, oppure degli altri. Or of other Questo è l'ego spirituale. This is the spiritual ego. Alle volte crediamo di essere spirituali. Uh, we think that we are spiritual, però parliamo male degli altri. But we talk o ci sentiamo in competizione con gli altri perché sono più bravi di noi. O ci sentiamo in competizione con gli altri perché pensiamo che siamo migliori di loro o viceversa. Perché magari hanno più successo di noi ci sentiamo inferiori. Magari altri hanno più successo so di noi e quindi ci sentiamo inferiori. Questo è ego e non sei tu. L'ego è quello che ti hanno fatto credere di essere, anima infinita. L'ego è tutte le condizioni, tutte le lievi che magari i tuoi parenti, la città, la scuola ti detto. Esatto. Tu sei amore. Tu sei Tu sei venuto qui, tu sei venuta qui in nome dell'amore. Tu sei venuto qui nel nome dell'amore devi ritornare all'amore che tu sei. E in questo è fondamentale il processo della meditazione. And in this uh, meditation it's necessary. La meditazione ti aiuta a trovare il contatto con te stesso e con te stessa. Potresti iniziare inizialmente con delle meditazioni guidate. Maybe in the beginning you could start with the guided meditations. Perché ti aiutano a spostare la concentrazione dal mondo esterno al mondo interno. Because they, heal, they help you to shift uh, the concentration from the external world to your inner world. Uscire da la, dai pensieri. To go out of your thoughts. E quindi questo è un buon approccio, un buon inizio. So it's a good start però poi bisogna meditare in silenzio. Then you have to in e questo ti consente di raggiungere la tua voce interiore. La voce di Dio che parla dentro di te. The voice of God, which is, uh, inside you. Vorrei precisare che con le preghiere che ho già menzionato, I voi riuscite a creare uno scudo Can a shield, che vi consente di uh, essere più centrati, di essere più uh, in connessione con la vostra anima. To be more centered, more in with your soul. Una meditazione che noi proponiamo che faremo anche in lingua inglese: a meditation that, uh, that we do, that we suggest you, and that we will make also in English. Vi aiuterà a portare l'energia dal sé superiore. Will help you to bring the from the self, attraversando tutti i centri energetici, quindi tutti i chakra and all the other centers, the chakras, quindi a partire dal dodicesimo chakra fino ad arrivare al primo chakra from the 12th to the first, okay, fino ad arrivare al centro della madre terra. The, the center of the, of the e poi c'è un interscambio di luce e di amore, then there is an interconnection of uh, light, and light Questo con lo scudo di protezione dell'arcangelo Michele with the of the Michael, Vi consentirà di purificare la vostra energia. You can your energy, uscire dai pensieri negativi, sentirvi più centrati nel cuore feel more in your heart, e sentire la connessione con l'amore. Of God. un altro suggerimento okay. dell'arcangelo Michele è quello di riprogrammare la vostra mente to your mind. perché per uscire dall'ego è anche importante cambiare i sistemi di credenze limitanti impotenzianti eh, questo vi consentirà di toccare la pace This uh, you to feel peace. Dico, Vi consentirà di toccare la gioia. To feel joy. Perché sapete, uh, vivere nella gioia per pochi minuti al giorno, almeno tre volte al giorno. questo vi consentirà di cambiare le vostre credenze. You to your vi farà sentire potenzianti. And make you feel, uh, very powerful. vi farà sentire forti, coraggiosi, determinati, to in allineamento all'amore, fuori dalla paura del giudizio degli altri. Uh, you don't feel the of other Vi sentite espressione di amore di gioia in terra. E iniziate a irradiare frequenze di luce di amore e di gioia. You start to of, uh, love, light and joy. E riuscite ad accedere alle dimensioni superiori molto più velocemente. Nella spiritualità, molte persone sono convinte a lot of people have, uh, think that, uh, che bisogna essere seri per essere spirituali. You must be a serious person to be spiritual. E invece la, è la gioia l'espressione di Dio in uh, L'entusiasmo la gioia, l'entusiasmo, la connessione diretta. Enthusiasm means that you have uh, God inside you that you are uh, directly connected to him. Noi insegniamo nel nostro percorso di coaching, teach, uh, coaching, come raggiungere immediatamente queste frequenze elevate, queste vibrazioni altissime. How to reach immediately these uh, very high vibrations. Provando la gioia feeling joy, l'appagamento, feeling satisfaction, sentire la pace nel cuore, feeling peace in your heart, ok, abbiamo un ultimo elemento, there is a last but not least element, ma non meno importante, eh, assolutamente l'importanza dell'alimentazione, the importance of uh, food of alimentation, è molto importante, nutrirsi. It's very important that you eat uh, molte Allora, per chi ancora è in una fase di transizione, if you are in a transition maybe è importante aumentare le dosi di vegetali, di frutta e di verdura. It's important to, <coughs> to eat more vegetables, more fruit. Ok? Eliminando cibi troppo elaborati. Eh, not eating uh, to processed uh, food. Quindi senza additivi, senza sostanze chimiche. You know, raw foods uh, without uh, chemicals, without uh, colorants. Uh, Privilegiare cibi biologici. Maybe eat uh, biologic food. Oppure eh, rivolgersi a un agricoltore che ci fornisce frutta e verdura, eh, però senza eh, l'utilizzo di diserbanti, quindi cibi più sani possibili. Quindi you can avoid the supermarket and go to a, a direct uh, worker that gives you esatto. uh, his food. At esatto. The Assolutamente. Ma eh, per poter raggiungere l'obiettivo di essere amore divino in terra. Ma per reach uh, the purpose of uh, being love uh, on planet Earth. Molto probabilmente per molti di voi, questo è normale probably per a lot of us uh, this is normal Per altri questo potrebbe essere una resistenza for other people you could feel a bit of resistance però l'arcangelo michele mi disse di lasciare andare il sangue and archangel michael told me to let go of the blood Ok? quindi i cibi animali So, uh, he meant, obviously, animal foods. Ok, quindi lasciare andare piano piano la carne, il pesce, le uova, i latticini. So, gradually, you have to become vegan. Esatto. Perché la parola vegan, vegan rappresenta l'amore. Because vegan is uh, love. Perché amare gli animali che sono gli esseri viventi più simili a noi vi aiuterà ad elevare le frequenze help you to raise your a diventare più sensibili more a diventare più connessi a essere più radicati a essere esempio di amore interna e a essere esempio di amore e diciamo che proprio a livello chimico, in a chemical sense, avviene una trasformazione cellulare nel nostro organismo. There is a transformation, a cellular transformation in our organism. Avete mai sentito parlare della transizione da indaco a cristallo? Uh, have you ever heard about the transition from indigo to cristallo? È una transizione vibrazionale. It's a vibrational, uh, transition che ci consente di ascendere alla quinta dimensione. Us to to the fifth dimension. Ma per ascendere alla quinta dimensione, you want to to new dimension, dovete lasciare andare il sangue. You have to let go of blood. E quindi lasciare andare gli animali. Lasciarli liberi. Yeah, to to let them free. Iniziare a vederli come coscienza, iniziare a vederli come, uh, come anime, come espressione della sorgente, perché anche loro hanno una loro anima. Because animals are souls too, they are consciousness, they are expressions of the, the hanno sentimenti. Feel feelings like us. Okay sono veramente simili a noi. Are very to us. Quando a riuscirete a comprendere questo, When you start to this concept, anche se non siete pronti per iniziare a diventare vegani, questi sono solo dei suggerimenti. Are only suggestions, ma se, obviously, ma se sentite questo come verità nel vostro cuore, chiedete aiuto a Dio, Please, uh, ask help to God. chiedete aiuto all'Arcangelo Michele, ask help to e a tutta la coscienza micaelica And to the whole io vi posso garantire: I can, uh, grant you che voi riuscirete più spontaneamente. That you will be able to, to do more spontaneously a lasciare andare tutto ciò che ho posto to let go of everything that is opposite to love. Io spero che questi um, insegnamenti, che questi suggerimenti da parte dell'Arcangelo Michele I hope that all these and uh, by the vi possano aiutare can help nella vostra pratica, In your nel vostro. Lavoro di tutti i giorni per diventare più simile all'amore Per poter essere espressione di amore in terra E per ascendere più velocemente nella quinta dimensione to more to the fifth dimension. Affinché possiamo connetterci so that we can connect, Interagire tra di noi Interacto e creare una nuova società di luce e di amore uh, L'Arcangelo Michele chiama questo la nuova terra Spero di vederti presto I hope to see you very soon. Noi vi salutiamo e vi abbracciamo con amore Un abbraccio grande a presto Bye bye Ciao